Salve, sono Fiorenza, consulto i tarocchi e le carte degli angeli per dissipare ogni dubbio e ogni perplessità. Cerco anche di creare un clima di empatia e di positività. Vi abbraccio tutti e vi attendo numerosi.